Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostro un nuovo video tutorial. In questo video andremo a fare il backup della nostra PlayStation 4. Bene, come prima cosa ci servirà un hard disk esterno. L'hard disk esterno ha quattro requisiti. Deve essere USB 3.0. Non deve essere inferiore a 250 GB e non deve essere superiore a 8 TB e soprattutto deve essere attaccato direttamente alla nostra playstation 4 non ci devono essere hub, switch o sdoppiatori eh, usb altrimenti non ci prenderà l'hard disk un ultimo requisito il nostro hard disk esterno dovrà essere formattato in ex fat o fat a questo proposito ci viene in aiuto la nostra playstation ovvero noi andremo su impostazioni dispositivi dispositivi di archivazione usb attaccheremo il nostro eh, disco esterno alla PlayStation 4 e ci apparirà in dispositivi di archivazione usb adesso prendi, eh, premiamo invio a questo punto ci dirà il nome del dispositivo il futuro eccetera eccetera premiamo il tasto options e qua ci comparirà la voce che ce lo farà formattare come ex fat noi lo formattiamo sì. questo dispositivo è stato formattato come ex fat Beh, adesso possiamo metterci il backup andiamo su impostazioni sistema backup e ripristino esegui backup adesso ci farà il, tutto il calcolo delle cose che abbiamo sulla nostra playstation e se entreranno nel nostro hard disk. Vedete, ci salverà tutte le applicazioni cioè i giochi eh, youtube, twitch, tutte le applicazioni che abbiamo installato, i dati salvati ovvero eh, i, salva, eh, i salvataggi dei giochi eccetera, le catture cioè tutti i video e i screenshot eh, che abbiamo fatto, i temi e le impostazioni, avanti esegui backup adesso fa la preparazione adesso si riavvierà ok adesso eh, inizierà a fare il backup per le tempistiche di questa operazione eh, dipenderà tutto dalla dalla vostra playstation, dai dati che avete salvati e soprattutto dalla velocità del vostro disco esterno. Io su 350 giga eh, la mia ci metterà un'oretta e mezza, quindi non ci resta che attendere. bene arrivati a questo punto il nostro backup è completato la nostra ps4 verrà riavviata ok bene a questo punto andremo a ripristinare il nostro backup della PlayStation 4 per verificare se ha funzionato e ha salvato tutti i dati correttamente cancellerò i giochi e ripristinerò il backup così vedremo se funziona questo punto se noi avremo cambiato hard disk oppure avremo una playstation 4 nuova ma abbiamo un backup facciamo il login andiamo su impostazioni andiamo sempre sul sistema backup e ripristino e faremo ripristina ps4 ecco qua questo è il backup che si trova nel nostro disco esterno. Invio e in ripristino. Sì. Ok, a questo punto non ci resta che attendere di nuovo come vedete il ripristino della playstation 4 è molto semplice e quindi andiamo Bene, il nostro ripristino è stato effettuato. Adesso andiamo a verificare se è stato effettuato correttamente. Ok, l'account c'è e voilà ok bisogna riaccedere a PlayStation Network facciamo subito la verifica ok una volta fatto l'accesso a PlayStation Network proviamo ad avviare un'applicazione Ok, una volta che ha verificato le licenze vi partirà vediamo se parte deve fare gli aggiornamenti. ok perfetto abbiamo verificato che funziona quindi il backup è stato fatto e il ripristino è stato fatto correttamente tutto funziona alla perfezione vediamo se ci sono le catture 2g88 c'è tutto ok ragazzi io spero che questo video vi sia stato utile se non l'avete fatto e eh, vi piace il mio canale iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati. Grazie mille, alla prossima!